Gossip, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la coppia inossidabile. Gossip, la coppia formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini è unita più che mai. Non avvezzi al gossip, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono la coppia VIP tra le più affiatate degli ultimi anni. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sempre più innamorati e inseparabili. Si godono la vita con una qualsiasi coppia normale ed è questo lingrediente magico che li tiene insieme. Legati da lontano 2003, sono una delle coppie più solide della tv. Essi hanno sempre protetto la propria privacy e vissuto la storia lontana dal gossip. Legame consolidato dalla nascita dei due figli, Orlando e Mia. Gossip, la coppia era da tempo che non si vedeva in pubblico. L'ultima apparizione mondana è di pochi giorni fa in occasione della prima romana Grease al Teatro Sistina. Il musical festeggia quest'anno i suoi primi 20 anni italiani e la coppia era tra i volti noti invitati al debutto della nuova stagione teatrale. I due sono apparsi sorridenti e hanno mostrato molta complicità. Alessia Mancini si tiene stretta al suo bel marito e lui ricambia. Sono abbracci per tutta la serata. Il tempo sembra non influire su di loro, che rimangono una delle coppie più longeve della tv, visti i tempi con cui i personaggi televisivi cambiano partner. Il passato di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Gossip, Alessia Mancini 39 anni, due figli, un passato in tv come letterina e Velina è una donna che conquista per il sorriso e la risata contagiosa. Da anni è ormai lontana dai riflettori che l'hanno vista come esordiente a non è la Rai. Poi velina distriscia la notizia nella stagione 1997-1998 accanto alla bionda Marina Graziani e infine dal 1999 al 2001 in veste di letterina a passaparola. Lui, il tenebroso Flavio Montrucchio 49 anni, nel 2001 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello e lanno successivo ha cominciato la sua carriera di attore e conduttore tv. Marito e moglie si dividono tra lamore per i figli e il lavoro. Lei si divide tra la vita familiare e il lavoro di wedding planner, lui attore.